Buongiorno signor Masetti Buongiorno Scusi se la disturbiamo Ma. No. Ti dispiacerebbe venire qua un attimo sì. sul balcone Venga al sole, si faccia vedere Ma ricordatevi che non voglio lei Ci sono per il lei io Come andarono le cose alla caserma Cialdini di Bologna, me le vuole raccontare? Eravamo in 300 soldati Sfilati in tre fila e otto ufficiali erano sul palco il quale l'ufficiale superiore che era il tenente colonnello Stroppa, fece la morale dove disse che tutti abbiamo la famiglia abbiamo le fidanzate abbiamo insomma, gli amici ma in questo momento qua non abbiamo altro che la patria da difendere e io in quel momento lì misi il fucile sulle spalle del secondo che ero in mezzo io nella fila di mezzo e poi sparai un colpo quando ritornai a caricare, allora mi saltarono addosso ufficiali e così via. E il tenente colonnello rimase soltanto ferito? Ferito sì, qui nella spalla qui. E la palla di viò che andette a ferire un disgraziato di un soldato che era lì sotto. Ora io vorrei chiederle signor Masetti, il suo fu un gesto folle, ma lei era pazzo come si disse o no? Io ho 36 ore che non ricordo niente, dalla sera del 29 fino al 31 della mattina. Cosa che ho sempre detto e che dovrò sempre dire perché è così. Ma lei è pentito di quel gesto o no? No, no, posso mica essere pentito. Come fate a essere pentito di una cosa che non sapete? Ah, me lo dicevano anche a Reggio Emilia, i professori, là. Beh, ti dispiacerà pure come sono io, cosa volete, mi dispiace? Allora è piacere, ma neanche, non posso mica aver piacere di una cosa che non so di aver fatto. E così andavano le cose, insomma. Lei sapeva che in tutta Italia si stavano costituendo dei comitati pro-Masetti? Subito no, subito non lo seppi. Lo seppi qualche giorno dopo quando il professore eh, Saccossi e Pedrassani mi dicevano c'è un gran movimento per te fuori. Io gli dicevo non so niente, che era là dentro, già non sapevo niente, nessuno mi portava niente, venivano solo alla sera dei borghesi, insomma, dal di fuori a salutarmi dalla finestra. E poi cantavano una canzone che avevano inventato loro. Come faceva questa canzone? Ah, dicevano alla cella del numero 9, sta in giù soldato Masetti, ma io poi non mi ricordo più niente di quella roba lì.